Questa è una mappa che contiene le principali formule del calcolo combinatorio ed è organizzata lungo un diagramma d'albero che si legge da sinistra a destra. Può essere utile eh, quando affrontiamo i primi esercizi di calcolo combinatorio, siamo quindi ancora un po' inesperti. Allora, per esempio, se ci chiedessero quanti sono gli anagrammi di Milano, come si usa questa mappa? Si parte da sinistra, si decide se... Eh, sono coinvolti tutti gli oggetti, eh, della, in questo caso le lettere della parola Milano, soltanto una parte di essi. Qui, se dobbiamo costruire gli anagrammi, sono coinvolti tutti gli oggetti, tutte e sei le lettere, quindi abbiamo a che fare con delle permutazioni. Le lettere sono tutte diverse tra di loro, quindi sono permutazioni semplici, si calcolano, quindi facendo n fattoriale, dove n è il numero degli oggetti in gioco, in questo caso sono le 6 lettere, quindi 6 fattoriale 720 anagrammi, in realtà sarebbero 719 e poi c'è la parola stessa da cui siamo partiti, Milano. Vediamo un altro problema, quante password di 5 lettere diverse tra di loro posso comporre 5 lettere, quindi il Diciamo L'insieme di n oggetti da cui posso pescare queste lettere costituito di 26 lettere, quelle dell'alfabeto. Non le prendo tutte perché me ne servono soltanto 5, quindi seguo il percorso della mappa eh, dove scritto, nel ramo dove c'è scritto K, quindi dove K in questo caso è 5. Ho a che fare quindi o con disposizioni o con combinazioni. In questo problema è chiaro che si tratta di disposizioni perché conta l'ordine in cui dispongo le lettere quando vado a scrivere, a scegliere una password. Sono disposizioni, siccome ci dice che le lettere sono tutte diverse, sono disposizioni semplici. Quindi prendiamo la formula e la applichiamo con il valore n uguale 26, k uguale 5, ci vengono Quasi 8 milioni di password differenti tra di loro. Cosa cambierebbe se invece le lettere, eh, sempre per costituire una password di 5, eh, potessero essere ripetute? Allora, è chiaro che l'inizio del percorso è identico al problema precedente, quindi sono disposizioni, però questa volta con ripetizione. Quindi la formula ci dice che il numero totale è dato da n alla k, in questo caso 26 alla quinta, quindi quasi 12 milioni. Un altro problema ancora, quante cinquine si possono formare con i 90 numeri dell'otto? Allora, abbiamo 90 numeri, ne devo considerare 5 alla volta, quindi continuo a seguire come nei due problemi precedenti il ramo dove c'è scritto k quindi ho a che fare ancora o con disposizioni o con combinazioni, in questo caso però seguiamo il percorso che ci porta alle combinazioni perché non ha importanza l'ordine, eh, quindi io una cinquina la faccio se estraggono eh, quei cinque numeri, non mi interessa in che ordine li estraggono. Quindi abbiamo a che fare con combinazioni, sono combinazioni semplici, perché quando un numero viene estratto poi non, non può più essere estratto un'altra volta, quindi non si può ripetere perché non viene reintrodotto nell'urna, e la formula è quella data dal coefficiente binomiale n su k. Eh, lo applichiamo con n uguale 90, k uguale 5, si fanno i calcoli e vengono quasi 44 milioni. Ancora, un ultimo problema, quanti sono gli anagrammi di Sassari, della parola Sassari? Allora, dobbiamo utilizzare tutte e sette le lettere della parola, se voglio costruire gli anagrammi, quindi seguo questa volta il percorso dove c'è scritto tutti, quindi ho a che fare con permutazioni, e questa volta sono permutazioni con ripetizioni, perché alcune lettere si ripetono, ci sono 3 S e 2 A. La formula quindi è quella che vediamo riquadrata, la applichiamo in questa maniera, n, che è il numero degli oggetti a disposizione, sono 7, perché Sassari è costituita di 7 lettere, 7 fattoriale al numeratore, al denominatore abbiamo 3 fattoriale, perché ci sono 3s, e poi c'è anche un 2 fattoriale, perché ci sono 2a. In totale abbiamo quindi 420 parole che possiamo costruire con 3s, 2a, 1r. E una I.